Il down in Italia è iniziato verso le 5:30, quando Facebook e le altre app di proprietà della piattaforma social, Instagram, Whatsapp e Oculus, risultavano inaccessibili. Il motivo, adesso confermato grazie ai social, era già stato individuato da Il Disinformatico, che è una pagina blog. Questo errore comporta che tutta internet non sa più dove trovare Facebook, aveva spiegato il sito perché qualcuno di Facebook ha cancellato la mappa che dice dove si trova Facebook e che strada fare per raggiungerlo. Anche le app che prevedono l'opzione di login tramite Facebook sono state fuori uso per tutto il tempo del blackout. Whatsapp ha aggiunto un altro tweet dicendo Grazie a tutti oggi in tutto il mondo per la vostra pazienza, mentre i nostri team hanno lavorato per ripristinare Whatsapp. Ti apprezziamo davvero e continuiamo a essere onorati da quante persone e organizzazioni si affidano alla nostra app ogni giorno. Il bello è che ieri Twitter ha tweetato dicendo Ciao letteralmente a tutti Cercando di trollare Facebook e altri social E sono stati creati migliaia di meme Dopo il server down di Whatsapp <tossi> <tossi> <tossi>